Allora questa è la nuova linea per i formati piccoli di Screenline, quindi qua abbiamo tutti i prodotti delle piccole dimensioni, quindi fino a 4,5 metri motorizzati. E è stato rivisto tutto il design ma la particolarità principale è il motore all'interno perché qua c'è un motore più silenzioso, più veloce e con tecnologia che in salita e in, in salita e in discesa è a rallentamento. Quindi ah, faccio vedere. In più un'altra particolarità è che ogni 35 sali e scendi si autoregola il fine corsa, quindi non ci sarà più il problema del contrappeso che ogni tanto tende a. Ah, esatto, quindi bisogna andare manualmente a riprendere il, il contrappeso, per far, cioè il fine corsa per far salire il contrappeso. Un'altra particolarità, allora questo è il modello Iago, è un modello che ha sempre avuto screenline ma è stato rivisto. E questo qua è il nuovo modello MOT e è stato rivisto del MOT il... Il contrappeso, questo contrappeso qua va ad incastrarsi perfettamente all'interno dello schermo e poi va, va a battere all'interno, c'è cioè una fessura che va ad incastrarsi, quindi va a incastrarsi perfettamente col fine corsa. Lo slim è il modello più piccolino, quindi è il, il MOT più piccolino, che arriva fino a 2,5 metri. E mezzo. Le tele le conosciamo tutte, quelle che vengono montate versione sia tensionata che no. Domanda: questo sempre fino a 4,50. 4,50 uguale. Possibilità sia di colore bianco o nero di cassonetto. Il MOT con lo stesso cassonetto del MOT si arriva a formare la versione in ceiling, quindi con l'aggiunta di alette, quindi non, non verrà più spedito lo schermo con le alette già montate. Quindi qua si recupererà anche qualcosa di danni dovuti al trasporto, si aggiunge, si vengono installate nuove, diversi, diversi fianchetti e le alette e si arriva alla versione in ceiling. E' questo qua, anche questo con il motore particolare, quindi con la... Che si incastrava dentro e poi montavi dentro lo schermo, cioè le alette, le monti esterne e si monta prima di montare lo schermo e anche l'installazione è stata rivista, non sarà più come era prima, che invece bisognava mettere le barre filettate e tenerlo. Incastri prima uno e poi l'altro, ma è stata rivista anche l'installazione quindi per renderla più semplice e più veloce. Ecco, quindi queste sono le, le novità principali di Screen Line per gli schermi di piccole dimensioni, per, per l'home cinema strettamente, questa è la versione anche tensionata. Il... Come? Anche questo il contrappeso, è uguale, è uguale, quindi va in caduta. Altra novità che però può anche non essere per l'home cinema, può essere per svariate applicazioni, sono le Eclipse, che sono delle tende fonoassorbenti e filtranti. Queste qui, anche qui hanno varie tipologie, questo è un solo motore che però comanda due tende, chiamarle tende non è proprio il suo nome però sono tessuti, fonassorbenti filtranti. Questo materiale è anche stampabile, eccolo lì che si vede lì. Quindi queste sono le principali novità. Novità sulle superfici non ci sono, in vero? No. E la, la Radiance micro perforata, quella sì. Eh, quella andiamo a vederla, è vero? Novità principali per le tele, la proiezione è la Radiance, ma la versione micro perforata. Quindi con la fono assorbenza. Veramente micro, in Veramente micro, veramente micro.